Buongiorno a tutti, allora qui stiamo parlando di questo emendamento che semplicemente prevede un adeguamento dei diritti di istruttore. stiamo parlando di oggi fare l'istruttoria per aprire un banco nei mercati o un posteggio isolato costa 80 euro, non lo stiamo portando a 100 euro, sono 20 euro di più e su un'attività, l'inizio di un'attività commerciale, per favore cerchiamo di essere seri. Ognuno sa quanto costa un investimento di un'attività commerciale. I 20 euro semplicemente servono a contribuire alle spese per mettere sui servizi che stiamo implementando nuovi servizi di informatizzazione per il commercio. Quindi è un semplice adeguamento veramente banale, ma è un piccolo contributo. Aprire un chiosco, investire. Sa, consigliere Politi, quanto costa un box in un mercato? Se lo fa un mercato in sede impropria il costo di un box, di quelli in metallo che può vedere, costerà dai 30, solo nei 30.000 euro più o meno. Insomma. E per non parlare di tutte le altre spese, non solo la merce, stiamo parlando di 20 euro una tantum. Quindi, in questo caso credo che la sua analisi sia sbagliata, forse si riferiva ad un altro emendamento che magari commenteremo dopo, però è la sua posizione politica, io la rispetto, però a, a mio modo di vedere è completamente sbagliata. Grazie.